Oggi è una giornata di studio per quello che riguarda il contratto nazionale degli enti locali. La WIL ha organizzato questa giornata soprattutto per valutare nel merito gli studi contrattuali da applicare nel, sul nuovo contratto per quanto riguarda il 1 gennaio 2019. Naturalmente la cosa importante di questo contratto e che noi non tralasciamo è il fabbisogno di del personale. Cioè questo contratto consente alle organizzazioni sindacali in una prospettiva di riorganizzazione dei settori e dei servizi di valutare unitamente alla parte pubblica se, se occorre procedere a un piano assunzionale. Noi siamo del parere, lo stiamo dicendo da diversi anni, che il Comune di non ha bisogno di personale. Quindi da oggi, da oggi in poi... La discussione verterà soprattutto sul piano occupazionale al Comune di Salerno. Noi stiamo dicendo da diversi mesi che mancano gli ingegneri, gli architetti, gli avvocati, i geometri, i ragionieri. Cioè mancano una serie di figure professionali che nel tempo, nel G2-3 anni, completamente saranno mancanti al Comune di Salerno. Quindi la nostra, il nostro lavoro sarà sempre per l'occupazione e per risorse nuove al Comune di Salerno.